buongiorno mi chiamo simeoni lorenzo abito a bergantino provincia di rovigo e ho 54 anni eh, sono un semplice appassionato di cucina di pasticceria in genere con nozioni proprio basiche guardando su youtube eh, tempo fa mi eh, sono incappato in un video del maestro andrea di giglio dove venivano poi <coughs> offerti vari corsi di pasticceria. Io devo dire che essendo alle prime armi pur avendo qualche nozione ho aderito um, volentieri al corso base perché ritengo che si debba iniziare dalle basi per poter poi costruire qualcosa di più grande e per cui mi sono iscritto al corso base di pasticceria. Devo dire che il corso è fatto veramente bene lieta sorpresa, sempre assistito durante il percorso dal maestro al quale si possono sottoporre domande di vario genere se qualcuno ha dei dubbi, e per cui sono corsi che consiglio vivamente solo anche magari per il gusto di approfondire le proprie conoscenze senza dover essere magari dei, dei professionisti del settore o degli chef, insomma ecco. Basta essere degli appassionati e avere del tempo e devo dire che le video lezioni sono spiegate molto bene anzi hanno dissipato in alcuni casi qualche dubbio, qualche perplessità che avevo in passato su come procedere per esempio nel nella stesura dell'organizzazione, dell sì, nel creare la pasta frolla o la pasta sfoglia o, o gli stessi cornetti o anche i corsan sfogliati che sono state poi le prime preparazioni che, alle quali mi sono dedicato. Consiglio vivamente a tutti di, o a qualsiasi insomma, appassionato di iniziare un percorso col, col maestro di Giglio perché sono corsi veramente fatti bene. Consiglio. Arrivederci, saluti.